Sono Giuseppe Bianco, vengo dalla provincia di Bari. Eh, ho chiesto di intervenire su un tema che... Mh... Esula un attimo dal tema stretto del congresso, delle politiche per, per il nuovo governo, mi sembra che se ci stiamo rinfittendo in, su questi temi c'è gente che ha detto già cose importanti. Io vorrei rimarcare la vostra attenzione su una questione che sicuramente è nel vostro vissuto, anche delle persone che hanno poca abitudine a far vita di partito perché queste sono cose che capitano un po' in tutti i consessi, cioè i meccanismi di formazione delle decisioni. Abbiamo visto un po' anche dall'esperienza dall che stanno facendo il Movimento 5 Stelle in Parlamento che esiste sicuramente una, un equivoco importante su quello che è la democrazia e ehm, su, su come si arriva tramite il voto spesso e volentieri a santificare la decisione di un gruppo di persone. A me sembra che il movimento per esempio confonda il voto con la democrazia. La democrazia come espressione del voto è una questione molto riduttiva messa in questi termini. Noi sappiamo bene che quando si tratta di decidere qualcosa è sufficiente convincere con metodi differenti la maggioranza delle persone che sono deputate a prendere decisioni a votare in un determinato modo per balcanizzare le decisioni e di fatto rendere inutile ogni genere di reale confronto. Ecco, Barca ha rimarcato più volte per esempio la necessità di avviare un conflitto tra le parti che si trovano a dover discutere di qualsiasi tema, questo avviene in tutti i temi e in tutte, in tutte le organizzazioni, sul posto di lavoro, in famiglia, nelle associazioni, in diversi contesti. Eh, è necessario avvicinarsi cioè è necessario mescolare le proprie conoscenze con quelle degli altri, anche con quelli che sono più lontani l'ultima cosa da fare è proprio quella di fare, fare quello che siamo abituati a fare, cioè riunirci eh, sorbirci una relazione introduttiva di qualcuno che si presume che rappresenti l'organizzazione, sciorinare una serie infinita di interventi che generalmente non ascolta nessuno, alla fine alzare la mano ecco questo è eh, l'apoteosi della noia cioè le riunioni delle direzioni provinciali, regionali delle assemblee, funzionano tutte quante così, servono soltanto a, a sentirci dire da Matteo Renzi per esempio che eh, sono liturgie completamente inutili, probabilmente ha ragione, allora io vi racconto brevemente la mia piccola esperienza in un consensuale diverso a quello del Partito Democratico. Io ho frequentato un corso di, eh, co, eh, di cooperazione allo sviluppo tenuto da un'associazione di Bari, ma è presente in tutta Italia, che si chiama Ingegneria senza frontiere è un esempio come un altro, loro sono abituati a fare eh, progetti che servono ad andare in un luogo generalmente estraneo, esterno, all'estero, in Africa e decidere con una comunità lo locale che ha idee molto diverse dal, da chi arriva come per esempio realizzare un pozzo per, per attingere acqua. Tipicamente eh, l'ingegnere arriva lì, io sono ingegnere anch'io, e dice vabbè facciamo un bel buco, qui c'è la falda, tiriamo fuori l'acqua. Fanno il pozzo e poi nessuno usa l'acqua, anzi tipicamente lo smontano, cioè è successo anche questo. Perché succede? Perché magari la comunità, e noi non l'abbiamo interrogata percepisce la terra come sacra quindi preferisce fare 5 km a piedi, andare a prendere l'acqua al fiume e tornare indietro la storia dell'insuccesso delle, delle buona parte delle politiche di, di cooperazione allo sviluppo è fatta di questo cioè di assenza di confronto allora loro hanno imparato perché sono misurati sull'effettività della loro capacità di tirar fuori progetti di sviluppo dalle comunità locali a far emergere i bisogni della comunità a eh, come dire, far emergere i conflitti tra le varie parti prospettare delle soluzioni tecnologiche tipicamente e metterle in conflitto tra di loro per tirar fuori quella che è veramente una soluzione praticabile che non è quella a cui è affezionato chi arriva è una soluzione nuova allora io penso che nell'ambito di una discussione in cui si deve decidere bisogna sviluppare delle, delle, delle pratiche e delle prassi differenti che passano attraverso per esempio eh, la rappresentazione anche grafica, ho visto i ragazzi in su che stanno lavorando sull'applicazione che ci hanno già provato costruzione di alberi dei problemi, di grafici che rappresentano sulla base del dibattito quella che è l'origine del problema che vogliamo cercare di risolvere in modo tale che tutti ne ritrovino una rappresentazione e costringere in qualche modo con meccanismi in cui sono esperti sociologi o persone che comunque fanno vita associativa in questo senso a eh, entrare nel problema confliggere gli uni con gli altri e alla fine discutere realmente, ma no, possibilmente di risolvere la questione con l'alzata di mano, cioè non arrivare mai se non in un momento definitivo e possibilmente vi dico all'unanimità all'espressione del voto, io credo che noi come partito democratico dovremmo chiedere aiuto, dovremmo essere in grado di riconoscere che abbiamo la necessità di colmare questo gap e provare ad attuare queste pratiche a cominciare dai circoli, quindi vi chiedo di attivarvi in questo senso e di contattarmi se siete interessati a altri sviluppi, grazie.